Ciao a tutti ragazzi, sono a Lorian, eh, dopo circa 36 ore di regata, vista la, la previsione meteo, eh, ho preferito fermarmi in attesa di condizioni meteo più clementi. Eh, sarei potuto andare e, e passare anche in mezzo alle forti depressioni che stanno arrivando, come avrei anche potuto rompere tutto e non arrivare mai in Guadalupe. Invece io in Guadalupe ci devo arrivare e appena la condizione meteo lo consente riparto. E spero sia stata la decisione giusta, comunque questa è stata la decisione che ho preso. E ciao a tutti e vi faccio sapere prima possibile quel che succederà. Ciao!